Oggi, sabato 1 ottobre, siamo qui a Cospea, eh, nella nostra città, davanti al cantiere dell'impronditore edile eh, Marcangeli, dove dovrà nascere un nuovo polo commerciale. In un momento in cui eh, la nostra città è oramai una città morta, in cui il debito del, della nostra amministrazione eh, conta i milioni di euro di debito, in cui un momento in cui si parla di predissesto e eh, la nostra amministrazione sta chiudendo servizi, sta chiudendo scuole, eh, le palestre comunali non sono quasi più agibili perché la manutenzione in questa amministrazione non la fa più, ci sono circa 900 mila euro di eh, accumuli di manutenzione sugli edifici pubblici e sulle scuole che dovrebbe fare ma che non fa. In questi momenti che cosa succede? Che però i centri commerciali nascono come funghi, più o meno uno l'anno. Qui dovrebbe nascere questo polo commerciale come molti di voi sapranno, che dovrà essere, si dovrà creare un'interconnessione con il pianeta, l'ex pianeta continente, il centro commerciale esistente tramite un, eh, la realizzazione di una nuova infrastruttura, eh, io lo chiamo personalmente il mostro della viabilità, che è il famoso cavalcavia di Cospea, che dovrà essere realizzato proprio qua, dove vedete il semaforo. Naturalmente i cittadini residenti ma anche tutta la città e noi del Movimento 5 Stelle abbiamo combattuto da quando siamo dentro l'amministrazione contro la realizzazione di questo cavalcavia abbiamo chiesto più volte all'amministrazione di trovare una soluzione alternativa soluzione alternativa che fino ad oggi ancora non è arrivata però abbiamo ottenuto delle risposte, risposte che sono venute giovedì scorso Durante una prima la prima commissione consigliare, dove è stato audito nuovamente, dopo svariate volte, il comitato no cavalcavia. comitato no cavalcavia che si è creato nel 2012, hanno creato i residenti di eh, questa zona di Cospea, proprio per combattere contro la realizzazione di questo cavalcavia. Il cavalcavia è un mostro, un mostro della viabilità, non solo per i residenti ma proprio per tutta la cittadinanza perché crea una serie di problematiche e una serie di criticità dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'impatto acustico e dal punto di vista eh, diciamo, paesaggistico ambientale. E abbiamo chiesto per... Eh, eh, con il comitato per molto tempo di, eh, trovare, di trovare una soluzione alternativa. Giovedì scorso l'assessore ha fatto due dichiarazioni ben precise. Una che l'amministrazione è contraria al passaggio delle autovetture eh, sopra ai ciclopedoni per cui l'amministrazione sta tendendo a poter fare una variante relativa a questo eh, alle opere di ripensazione appunto di questo polo commerciale dove si troverà una soluzione alternativa in cui la viabilità esistente rimarrà questa che vediamo ora e i ciclopedoni dovranno passare al di sopra della strada questa è la soluzione che abbiamo chiesto da tanto tempo ancora non abbiamo le carte non abbiamo un computo metrico ben preciso però l'assessore ci ha assicurato che il costo eh, tra eh, la, la realizzazione del cavalcavia e la variante, la possibile soluzione, più o meno si equivale. Questa è stata la prima dichiarazione. La seconda dichiarazione, ed è, diciamo, ed è quella più importante, è che sì, l'amministrazione procederà alla variante delle opere urbanizzazione e concordando la variante quindi la soluzione alternativa con il proponente quindi con l'imprenditore edile oppure in maniera unilaterale ciò significa che comunque il cavalcavia non si farà queste sono le dichiarazioni dell'assessore che sono arrivate giovedì in prima commissione consigliare naturalmente noi ci crediamo? Beh, alle promesse di questa giunta sinceramente non ci crediamo più, per cui continueremo a vigilare, vigileremo come abbiamo sempre fatto e vi daremo al corrente di quello che succederà. Per ora il cavalcavia non si farà, continueremo a combattere insieme a tutti i cittadini insieme a questa città. Ci vediamo al prossimo incontro.